Bella, eh... No. ATE PRONTE! Eh. Punto a botte e testate! Oh. Allora, mi devo ricordare i Allora, spam di R2 tutto quello che... personal code. Va buono. Vinto. No. Squadra blu. È stato un colpo Vittoria! vuoi sapere come vinto bontrei eh, no. ardini state pronti eh. non dovremmo combattere contro quelli della nostra taglia appunto andrea sei già morto praticamente Aia, aia oh. Ho combattuto da reggio Aia Ehi, non pagare per niente Match point, squadra rossa Sconfitta No. Oh. Aspetta, tu cosa vuoi fare? Io mi stai a qualcos'altro. No! Ecco scaduto! 崩蘇芬啊啊 No! Ah! Oh, dai! Oh, mi sono dimenticato come se manda giù una persona. Qual per è il tasto? Tu... Appena lo vedi che lo tiri giù? <ride> tu sei l'esplosione standard! Eh! Facciamo 3 su 4 di danno! Andiamo a andare giù! Vai giù, qui! Ave Match point sì, squadra vinto, vinto, ma. blu ah, sì, cioè, match, match point squadra, squadra rossa Bravo! Scorfetta. Hai vinto tu. No, non volevo vincere così.